tornati allora alla minore armonica per ora eh, vediamo innanzitutto eh, quali sono gli accordi che non avevamo ancora conosciuto ancora scoperto con, con l'armonizzazione della scala maggiore e sono ovviamente quello sul primo grado quello del, della, della scala minore armonica che è armonizzato abbiamo visto che viene, rimaniamo un do, do minore armonica, viene do minore major seme, quindi già questo è un nuovo accordo, quindi un accordo minore con la settima maggiore. Andiamo intanto a vedere le posizioni per questo, questa quadriere, allora partiamo col dito il primo diviso l'indice, indice, mignolo, annulare, Medio. maggiore con l'anulare. Suoniamo su tutta la tastiera, come sempre. Si possono trovare armonizzando la scala minore armonica, abbiamo visto che sul secondo grado abbiamo un diminuito, quindi lo conosciamo già. Il terzo grado, eh, questo è un accordo che non si trova molto spesso, perché di solito i diesis squint, sono accordi di settima e dominante però andiamo a vedere un attimo. Eh, quindi restando in Do diventerebbe Do major 7 diesis quinta. Ne abbiamo la triade aumentata, Do mini Sol diesis e la settima maggiore che è Si sì, naturale. Si può prendere così partendo anche L'anulare, un'altra novità, oppure con il primo dito, con l'indice, indice, indice minimo, anulare, indice. L'altro accordo che sicuramente è fondamentale, e eh, poi vedremo anche nel dettaglio il motivo. Eh, tralasciamo il quarto grado che è un accordo di minore settima sul quinto grado c'è questo accordo eh, sì, di settima in, siamo un do eh, sol settima ma come avete visto è un sol settima un po' particolare perché c'è questa bemolle nona bemolle nona vedremo poi che eh, che importanza ha questo accordo soprattutto nel, nel jazz quanto spesso lo, lo si trova soprattutto nella cadenza minore del 251 che in uh, do sarebbe re semi diminuito sol settima spesso appunto bemolle nona quindi l'accordo è proprio preso da questa scala ricordatelo e studiatelo questo accordo quindi un accordo di settima ci aggiungete una nona bemolle e volendo anche eh, la bemolle 13 che è un'altra nota molto particolare in questo accordo quindi sembra un mi bemolle in sol serve questo accordo qui con le possibilità del mio strumento sul sesto abbiamo l'accordo lirio fondamentalmente con l'unica un eh, differenza che c'è la diesis nona in questo caso per ora tralasciamolo e poi c'è il diminuito settimo che abbiamo già visto quando abbiamo studiato gli accordi quindi nel primo capitolo però li ridiamo un occhio <coughs> ne vediamo un'occhiata veloce quindi in tonalità di do minore armonica avrebbe un si diminuito settima quindi questi sono gli accordi principali della della scala, <coughs> dell'armonizzazione della scala minore armonica, andiamo a vedere ora proprio la scala nel dettaglio, quindi la scala minore armonica, eh, io eh, per la mia esperienza musicale dei modi, eh, quindi scale modali della minore armonica ho sempre studiato esclusivamente ovviamente la, la minore armonica proprio il frigio di dominante il frigio maggiore che abbiamo visto sul quinto grado e eh, volendo anche basta sinceramente perché per quanto riguarda la mia esperienza mi è stato sufficiente conoscere bene queste due scale. Poi vedremo una particolarità eh, anche di un'altra scala che vi porterò un esempio carino, è il sesto grado è l'idio seconda aumentata, ci arriveremo tra un po'. Quindi queste sono le tre scale che prenderò in esame, eh, quindi Do minore armonica, mettiamo le posizioni, dito indice, il primo dito, la settima maggiore la prendo con il medio. Vito mignolo. Però. Però. Però strana questa. Non si sa mai che magari è quella che preferite. <ride> eh, quindi suoniamo ora tutta la scala su tutta la tastiera. La particolarità di questa scala è ovviamente il salto di tono e mezzo che c'è tra, tra la sesta e la settima. Quindi, nel caso di Do, tra La bemolle e Si naturale. Mettiamo una base di Do minore, eh, quindi senza settima, Do minore. Così ci suoniamo in quello che ci pare. Andiamo a sentire la sonorità di questa scala con la base. la minore dan sulla minore a suonare qualcosa di decente <ride> mm <laughs> Mi fermo qui eh, ovviamente. sulla minore armonica ci dovremmo stare un po' di più. Eh, rispetto a una scala, diciamo, comune, eh, non mi addentro troppo sul discorso ascendente-discendente. Che spesso leggo che in realtà la minore armonica diventa minore naturale quando si discende cioè quando si fa. I... Discendente, questo è un po' un discorso molto lungo da approfondire. Si parla comunque eh, di casi e casi, musica classica, eh, jazz, che poi eh, c'è chi l'ha chiamata anche scala jazz. Quindi ascendente e discendente, uguale. Eh, non mi addentro troppo in questo argomento che è un po' spinoso, quindi vorrei confondere troppo le idee. Noi suoniamola eh, come più ci piace, quindi sullo stesso accordo si può benissimo alternare la minore armonica con la minore naturale o qualsiasi scala minore con la settima minore. E, detto questo, eh, studiate intanto eh, l'arpeggio che abbiamo visto e la scala su tutte le tonalità. Vi eh, sento un po' di esercizi nel pdf e poi ci vediamo al prossimo video.